bellissimo di contaminazione positiva fra tanti volontari per fare tre cose, l'inaugurazione del campo di addestramento alla protezione civile, per inaugurare il in PAS il nostro la nostra struttura convenzionata con il Dipartimento per l'assistenza socio-sanitaria delle popolazioni e poi una nuova cucina mobile, quell'altra che avevamo in questo momento a Chiep. Ritroviamo quella che è la peculiarità di Alba, quella di stare insieme, di fare le cose per bene, di volersi formare per cercare insieme alle istituzioni di rendere più bella, più sicura la nostra Il centro di addestramento di protezione civile AMPAS nasce per eh, uniformare e compattare sempre di più appunto, la formazione delle unità cinofile, ma anche eh, di tutti gli altri volontari di protezione civile che prendono parte alle operazioni di soccorso in caso di calamità, comunque in caso di scenari eh, critici. Un ulteriore scopo è quello di centralizzare anche la certificazione dell'unità sinofile in caso di calamità, piuttosto che al miglioramento delle tecniche del soccorso. di controllo, dove riusciamo tramite dei sistemi di sorveglianza a registrare tutte quante le prove di soccorso e a fianco abbiamo la postazione audio che riproduce suoni di disturbo per i cani e anche per creare delle situazioni eh, il quanto più possibile reali, è un campo che si articola in 20 postazioni all'interno delle postazioni abbiamo previsto anche delle, eh, degli input sonori che permettono di riprodurre anche voci da sotto le macerchie questo è uno studio che abbiamo condotto all'interno del campo di, eh, di addestramento eh, relativamente agli effluvi, dei, eh, agli effluvi umani verso l'esterno. Qua si vedono i passaggi, passaggi all'interno dei solari su tre piani. Abbiamo la cucina, quindi il pass è stato realizzato eh, grazie al contributo del Dipartimento della Protezione Civile a seguito di un'ordinanza di ripristino e potenziamento post-sisma. Mentre la cucina mobile è quella in sostituzione della nostra cucina mobile che avevamo e che è stata mandata tramite la rete dei salesiani a operare nelle scenari di guerra. Oggi sta operando vicino Kiev e sta sfornando pasti caldi.